La ...e alla luce di queste premesse propone le seguenti modifiche. All'articolo 4, osservatorio di diritto cittadino, si precisa che per una migliore collaborazione con il decentramento si propone di integrare al in forma 3... Che il rapporto annuale dell'osservatorio venga trasmesso anche ai consigli di storia e al Coma 4 di integrare con la possibilità agli uffici del decentramento di segnalare all'osservatorio eventuali problemi inerenti all'applicazione del regolamento. All'articolo 12, sale pubbliche da gioco. Si propone che le vetrine, dire, le vetrine vengano oscurate con un colore omogeneo, senza indicazioni specifiche o immagini. All'articolo 17,1 Conferenza dei Servizi si propone di specificare che alla Conferenza dei Servizi partecipa anche un rappresentante della zona interessata. All'articolo 19 Consiglio di Zona di ed edilizio di interesse zonale Considerando che il GPL 308 considera un'unica casistica le opere sottoposte a comunicazione e attività, cioè le CIAL, senza specificare se riferite alle opere interne, esterne, eccetera, a differenza dell'articolo 26 del legge 47.25, si propone di mantenere in capo alla zona di istituzione delle CIA, in tal modo si eviterebbe di istituire anche presso centrali di tutto amministrativo di esame delle stesse. Conseguentemente andranno ritoccate ed adeguate la struttura degli uffici zonali, se necessario. Il testo inoltre può generare confusione nella coalizione generica di zone. Essa va modificata utilizzando termini non equivocati e equivocabili, specificando ogni volta se ci si riferisce a uffici delle zone di decentramento, consigli di zona, consiglieri o presidenti dei consigli di zona. Per quanto riguarda il coma 5 e la posizione del parere delle zone, nelle ipotesi previste dall'articolo 29 del regolamento sul decennio è opportuno specificare nel merito l'oggetto al quale i Consigli di zona sono chiamati ad esprimersi. Per quanto riguarda la partecipazione di un rappresentante delle stesse in tutte le conferenze dei servizi, va specificato se si tratta di un rappresentante della struttura amministrativa o un rappresentante del Consiglio di zona. All'articolo 41,4 opere di urbanizzazione e servizi pubblici di interesse pubblico). L'amministrazione centrale può decidere di disformità al Consiglio di zona in merito al suddetto fabbisogno, purché motivi adeguatamente la scelta ed esplifichi con evidenza documentale il dissenso, sempre con riferimento all'interesse pubblico. All'articolo 50,8 (Funzionamento della Commissione per il paesaggio) il parere dei rappresentanti del Consiglio di Zona deve essere legato al parere della Commissione. All'articolo 75 SLP, l'attuazione dell'articolo 4 delle norme di attuazione del piano delle regole, punto A, si chiede l'eliminazione dei locali per il fitness da quelli non conteggiati per la verità della SLT in quanto non strettamente funzionali alle esigenze collettive dei fabbricati. Voglio pertanto questo con testo Consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie Presidente Simi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 25, contrari 6, astenuti 1, approvato. Sì, eh, Sull'ordine dei lavori, questo argomento era stato trattato in una commissione con il rimando ad una seconda. Infatti se fa intervenire la Presidente della Commissione avesse fatto io mi attendo, documentazione attenendomi, alla documentazione. attenendomi alla documentazione presidente Fregoni lo, lo portiamo ancora in commissione il 12 di, eh, novembre la commissione per la prossima Ieri non sono riusciti, eh, c'è stato un po' di bailame al finale della commissione, quindi io, sì, no, un po' di confusione, i cittadini intervenivano, i consiglieri intervenivano quindi è stracciato e lo discutiamo il 12. Grazie. Sì, siamo qui, sì, passiamo al punto numero 11, mozione relativa riforma del welfare, cercando di attivare la sociale la parola a un attimo se mancava i proponenti il gruppo La Terza grazie presidente e dunque la mozione riguarda la riforma del welfare, la certificazione ISEE ISEE per prestazioni di carattere sociale, premesso che in questi mesi al Governo in discussione un decreto legge a cui interno si tratta anche della rimodulazione degli indicatori che contribuiscono al calcolo dell'ISEE, strumento indispensabile per accedere ai vari servizi comunali e per stabilire le quote da pagare o l'eventuale esenzione, premesso che l'attuale metodo di calcolo degli sé tra le varie incongruenze non prevede detrazioni o franchigie per le persone affette da disabilità e per le loro spese mediche e sanitarie, cioè in pratica ad oggi ad esempio se un disabile eh, riceve assistenza che so, per eh, Vabbè, ci sono delle spese sanitarie che non, non possono essere detratte nonostante siano a carico del, del disabile. Il Comune di Milano, secondo quanto dichiarato dall'Assessore alle Politiche Sociali, Francesco Maiorino, ha deciso di richiedere a partire dal prossimo gennaio la certificazione ISEE, obbligatoria a chiunque chiede una prestazione di carattere sociale al Comune. È un articolo di Repubblica del 12 settembre 2013. Considerato che il nuovo modello ISEE, licenziato dalle Commissioni Parlamentari Affari Sociali e Bilancio della Camera e del Senato, prevede alcuni tipi di frattigia per i portatori di disabilità. Considerato che le stesse commissioni parlamentari hanno dato alcune indicazioni al Governo su modifiche correttive e miglioramenti da introdurre nel meccanismo di calcolo, considerato che l'attuale indicatore ISEE è visto dalla maggior parte delle famiglie come uno strumento vessatorio per i disabili e per le loro famiglie, ancor più penalizzate, considerato inoltre che il futuro modello di sé è ancora in fase di definizione, considerato anche che sono numerose le perplessità e le contestazioni sollevate dalle associazioni di disabili, non si comprende per quale motivo l'assessore Francesco Maiorino abbia dichiarato di voler adottare un provvedimento di cui non si conoscono gli effetti e le ricadute che potrebbe produrre un atto ritenuto iniquo per la fascia più debole della popolazione, come da comunicato stampa pubblicato sul, sul sito del Comune di Milano. Si chiede di non intraprendere percorsi sconosciuti, creando allarmismi e ulteriori situazioni di disagio alle persone disabili e alle loro famiglie, e di mantenere la metodologia adottata per i calcoli della quota per l'assistenza domiciliare indiretta attualmente in vigore. Grazie. Sì, intanto io ringrazio il capogruppo La Terza per aver portato questa mozione all'attenzione del Consiglio. È una mozione condivisibile perché in tempi di crisi e quindi anche di poca disponibilità di fondi per aiutare chi ne ha bisogno e evidentemente non possiamo. come dire, a carirci su chi già eh, soffre in modo eccessivo. E quindi condivido eh, la mozione in tutte le sue parti, vorrei eh, eh, se il capogruppo e il rappresentante eh, ritengono di accettarlo inserire un emendamento che come eh, dire in, implementa e accresce un po' anche la, la, la la valenza della mozione stessa ed è dove, si, dove è, si chiede di cancellare il primo punto completamente e al suo posto inserire eh, questo. Si chiede al sindaco Giuliano Pisapia e all'assessore Francesco Maiorino di intervenire sui servizi ai disabili senza aspettare il nuovo modello di ISEE con nuovi parametri che afflutiscano il disagio alle persone disabili e naturalmente alle loro famiglie, nel modo più equo e favorevole possibile, definendo una nuova metodologia comunale in sintonia con le indicazioni elaborate dal tavolo permanente sulla disabilità attivato dal Comune e che vede protagonisti di associazioni di rappresentanza, degli enti gestori e dell'associazione infamigliare, che operano a tutela dei diritti dei disabili di dialogare con la Regione affinché i contributi erogati dal progetto di vita indipendente di competenza regionale e l'assistenza domiciliare indiretta erogata dal Comune vengano combinati per offrire maggiori risorse alla persona disabile. Questo è, e poi rimane naturalmente il secondo punto di mantenere la tecnologia dotata, come richiede il Grazie. Sì, dunque l'emendamento diciamo, presentato dal Presidente Neroni è condivisibile e quindi accettato. Grazie, Grazie Consigliere Scarpaglio. Mi manca l'ultimo pezzo dell'emendamento, se posso o leggerlo o magari rileggerlo per... L'emendamento allora, recita così per quanto riguarda la parte relativa Regione di dialogare con la regione affinché i contributi erogati dal progetto di vita indipendente di competenza regionale e l'assistenza domiciliare in diretta erogata dal comune vengano combinati per offrire maggiori risorse alla persona disabile. Allora mettiamo in votazione quindi la mozione così come è iniziata. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrario 0, astenuti 0, approvato e all'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno.